La spalla dell'arco deve essere stesa e deve rimanere stesa, La spalla dell'arco deve essere estesa e deve rimanere estesa. Una delle domande più ricorrenti che mi chiedono, specialmente ovviamente, chi comincia o comunque è già un po' che tira e si rende conto di com'è il suo, il suo tiro e vuole migliorare.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 La spalla dell'arco deve essere estesa e deve rimanere estesa. La spalla dell'arco deve essere estesa e deve rimanere estesa. La spalla dell'arco è estesa, rimane estesa. Vado in ancoraggio, chiudo, vedete, chiudo, fermo, espansione, tiro, espansione mentale. È molto semplice. Lo rivediamo.